Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale bentornati su Assetto Corsa Competizione alla C-Endurance. Come vedete l'intro è un po' diversa dal solito perché rispetto al tono scansonato che abbiamo nei video e ci sarà anche questa volta, vorrei cogliere l'occasione di quello che è successo nella gara di Misano per crescere un pochino tutti insieme, perché sono successe tante cose che andremo ad analizzare e che hanno fatto in modo che concludessimo la serata in direzione gara. Vi faccio una piccola premessa, è stata una serata particolare, sono successi una marea di problemi tecnici, non funzionava il display qui della chat, poi si è bloccata la cam sul volante, a un certo punto mi è cascato il mouse, non funzionava il bot nella chat. Comunque vabbè, a parte tutti sti casini tecnici che poi vedrete nel video, sono successi due episodi, come vi ho detto, che hanno fatto in modo che terminassimo la serata in direzione gara a discuterne e la cosa che secondo me è molto interessante è che ho avuto il permesso da direzione gara di registrare la nostra conversazione, così potrete anche vedere come ragiona una direzione gara ufficiale con dei commissari di gara reali e vedrete come loro analizzano e hanno interpretato gli episodi che sono successi. Ma prima di entrare nello specifico degli episodi andiamo a vedere quello che è successo durante la gara. Allora stasera abbiamo un'arma... Eh, diciamo l'asso nella manica perché dopo le recenti disavventure abbiamo installato ACC Drive che ringraziamo i ragazzi da ACC Drive che ci hanno inviato le chiavi per provarlo e farlo funzionare è un programma molto figo che vi permette di gestire il pit stop dei vostri compagni di squadra create una session, fate la join ma funziona pure in offline cioè io prima ho girato per conto mio e comunque c'è stata tutta una serie di informazioni nella telemetria che io adesso vedo nel secondo monitor che sta un po' lontano ma comunque... Se vede abbastanza bene e speriamo che ci dia una mano perché quello che è successo nell'ultima gara è stato veramente un macello Tanto mi dicono che si è ribloccata la cam sul volante adesso io vi faccio sentire qualche parolaccia in aramaico antico ragazzi, credete che ora non funziona il mouse? vedo pure che non sta a rifunzionare la live de qua, la chat serata difficile ragazzi, aspettate eh vabbè, comunque partiamo ventitresimi che se non mi ricordo male è una posizione che di solito ci appartiene Ok ragazzi, ci siamo eh, Siamo pronti per la partenza ci abbiamo davanti pinna gialla bandiera verde Attenzione subito il ragioniere che si butta all'interno perché la nostra idea è quella di stare safe all'inizio Vegagli ci ha fregato la posizione credo eh C'è gente che cambia strada Qualcuno va fuori pista, qualcuno si gira e porca eh, va meno male che l'hai sì, schivato Striscio, striscio Tutto liscio, attenzione per lo meno c'è gente che rientra qui da reggia di caserta, quello non so dove era andato. Uh, comunque tutto sommato in questo momento sembra essere andato ancora tutto liscio. Dietro abbiamo guarnieri e a destra pinna gialla. Quindi raga, in questo momento siamo in ventunesima posizione, abbiamo 4 secondi e 6 di danni. Ma il nostro obiettivo è quello di non prendere warning, se ricordi, ingegnere? Hai ragione? La cc drive costa 25 euro a licenza, ragazzi, è molto facile da usare, nel senso che fa tutto da solo, io praticamente non ho, cioè non, non ho letto neanche una riga del de manuale di istruzioni. Ovviamente ragazzi se non fate le Endurance c'ha poco senso perché il vero senso di questa cosa è che io adesso lì riesco a leggere delle informazioni che io qui non vedo, io non vedo quanta benzina c'ha, mentre io lì so quanta benzina c'ha, adesso c'ha 99 litri ma a CC queste cose non me le dice, perché non me le dica questa è una buona domanda da farci perché bisogna usare un programma esterno però almeno c'è un programma ecco comunque è bello vedere lì che riesco a leggere tutti i dati della macchina che, che qui non me dà il gioco è ragione, lei è decisamente più veloce di questo gruppetto qui davanti. Ma secondo me solo perché? Attenzione, c'è una macchina incarciofata. Bravissimo. Adesso, qui, la situazione potrebbe incazzettarsi perché c'è il tricarico dietro che è rombante e Pinna gialla fa un po' da tappo in questo momento, sia a lei che a tricarico. Comunque, tutto sommato sta andando tutto abbastanza liscio, mi raccomando quei warning ragionieri, non mi faccio... L'ho adesso... Porca, Cerchi di non esagerare quei warning, altro ce ne stanno altro due morti e feriti E passiamo in diciannovesima posizione, ottimo così Andiamo, andiamo uguali Siamo lontanini Madre tantissima. Mi sono cagato sotto E ho scelto proprio l'ultimo di buttarti dentro Eh perché mi ha inchiodato davanti Ok vabbè comunque Diciamo che il piano originale era effettivamente quello Magari la prossima volta se cerchi di non farmi piano infarto Io la F1 la pista che chiama tanto l'avvocato a Monaco Mamma mia raga L'avvocato è un biaggista doc Attenzione che ce l'hai a destra oh, no, no, Farco nero no. qua eh, Non so perché mi è fatto farco nero, pilla gialla Però vabbè perché pilla gialla Farco nero Potrebbero fare l'endurance le insieme, salutiamo Falco Nero Allora io adesso provo a toccare qualcosa Porca è m***a! Si è fermato Vai vai vai vai vai vai vai non ti ci parcheggio sì. indietro c***o Mannaggia la miseria, siamo tornati ventesimi Perché devo trovare un posto safe dove passarlo che... Si sì. L'importante è che non ci passa attraverso diciamo Tutti gli altri posti vanno bene non va circa che si butterà a voca, io non faccio lotta. No, no, non lotti con va circa perché quello più canna circa va a parecchio. Quindi, oddio, oddio, oddio, mamma mia, come ti ho visto che ti entrava nel culo della macchina in detto maniera fine. Eh, perché dovevo sapere che lui frenava prima. Occhio che si è uscito molto più forte qui. Occhio che si è uscito molto più forte, sembra che addirittura la pinna si sia levato. Vamo a circa così, se lo leviamo dalle balle, tanto se no questo ci ammazza la gara, perché per coprir lui guidiamo pure peggio 5 secondi di penalità per la 6.90 che è davanti a noi, così si impara Piccioni Che è proprio Picconi eh, Picconi, Piccioni, insomma, questo del team M4R, che è quello di NU Ah, no, non, so <ride> non so se è il suo Come cazzo è possibile che il primo ci sta doppiando? Eh, che vanno avvocato cioè raga, in 40 minuti ci hanno doppiato praticamente. Se no ci tocca sicuramente fare il drive-thru che io non ho manco uh, idea di come si faccia. Che ieri quando ho fatto il drive-thru mi sono parcheggiato in mezzo, Iniziano a passare tutti. Occhio okay, okay, che quello dopo è pinna gialla. eh. Io alzerei di più le pressioni al pit perché più notte fa più asfalto diventa freddo e come saranno difficili da scaldare. Mamma mia, qua non gira più adesso. Mm, mamma mia. Fallo passare a questo che tanto è un doppiato. Se no te rompe le palle perché eh, lo vedo che se vuole sdoppiare in tutte le maniere che tanto stiamo in sciavella a Vella. Oh, Vella, che cazzo fai? Che c'è uno scarto a sinistra un po' particolare, diciamo, Vella, eh? se ricordato l'ultimo dei due difende? Un okay. largo, attenzione. Vella lo vedo un po' pericoloso. Che poi non so perché ci è venuto in mente quello dei capelli e non quello della pasta, perché io avrei più pensato a cose da mangiare, in teoria. Attenzione che siamo... ruota, ruota, attenzione! Però il ragioniere all'interno e va a chiudere il sorpasso, tra i paletti Sivella sembra che c'è il finestrino aperto, ma c'è la macchina, eh, chiaramente tu m'hai fatta, bella. Comunque, tutto sommato, continuo a dire che lei ha fatto un gran buon lavoro, eh. Vacca poi l'ho preso adesso, il vorrei, però. Porca puttana Nel frattempo abbiamo dietro Siffredi, che però sta a 7 decimi. Adesso io qui, ancora è lontano, quindi... Bravissimo, io lo farei passare qui in fondo cioè quando vai a fare la staccata ti tieni largo, lo in fila e via così. Potrei fare così perché questo continua a lampeggiare, abbiamo capito! a oh, quasi freddi, abbiamo capito, c'è tempo! Eh, cioè stiamo a fare pure noi la gara, eh, non è che stiamo a fare passaggiate qui. Ok, ecco, attenzione se infila pure va a circa mo eh! Io lo farei a circa. a circa, senza andare a cercare ogni... Ah, ci dicono dalla regia che è bella per entrare nel pit ha picchiato il guardrail, ottimo. Cioè, ottimo poraccio però, insomma... Boh, questo si sta cercando di passare all'interno, occhio! Eh, perché... mamma mia! Pit limiter, prima... Oh, il guardrail! Bravissimo comunque, bellissimo stint ragionier, grande! Concreto, solido, parola di Roberto Carlino: 3, 2, 1, let's go. La vocale è solo. vado, ok. Break balance subito a 62. Beh, infatti, infatti, infatti, si è levata da sola, uh, murtacci sua, Come oh. fredde, non c'ho lo sparecchietto. più okay. che a okay, palladino. Non c'ho lo specchietto, non c'ho lo specchietto Deve cambiare, dopo nel rettilineo cambia oh, il normale, la Ma Palladino era in gara con noi? Eh sì, è il compagno di pinna Eh, solo che ha preso nel momento sbagliato C'è un problema, c'è un problema Dobbiamo Prende un attimo di ritmo adesso, perché così a freddo Buttato nella mischia in mezzo a quelli che combattono con noi E voi vi ricordate Stoner era il mostro della laguna L'avvocato è il mostro di Misano Sì Dopo aver battuto Amos con l'Alpin, cioè ormai... La ringrazio per non caricarmi per nulla di responsabilità Che poi io manco esento tanto ste cose Anche è sotto il decimo posto ha detto l'avvocato che è considerato fallimento per cui... <ride> Lei è una brutta persona, ragioni eh? Mi pare di sta a girare abbastanza regolare, ma forse non so abbastanza veloce però ancora 36,3... Allora, è più lento di Paladino che sta volando però rispetto al ritmo che facevo io, state andando oh. molto di più. Non io dico più, okay. mm -hmm. avvocato. Avvocato in grande spolvero, eh sì, sono d'accordo. Tra poco va sul 35 alto, sono d'accordo perché c'è già a filo. Sto sudando, ragazzi. Il problema è che ora si inizieranno a panna occhiali. Ci vorrebbe lo spanna occhiali spray. Prende lo spanno a chiari che tanto lo pagamenti è in meno con la carta da 25 adesso con la nuova promo. occhi in descrizione. Se l'avvocato arriva a P10, dopo aumentano anche. No, non è vero. Esatto. Diciamo che non è vero, sennò ci fanno caccia a noi. Penso, è perché il povero Giacomo. C'è un'altra macchina qui, ma sono tutti doppiati questi. Questi sono doppiati. Facciamo gli fari. Eh. Sperando che si levino. Facciamogli il cucchiaio Sannino San morto Grande amicizia Ma che Magari c lo fa passare Adesso nel retino, non è rettile Non rischi Si sì, ma si è buttato un mezzo senza motivo proprio eh, beh, Sì, beh si No, ha deciso di non C'è un bel traffico di doppiati Adesso qui tra l'altro Sannino deve ancora. Sannino si è ammazzato? Occhio occhio occhio. Sannino Eh, mo Sannini, ti stai proprio a cercare parolacce, eh? Io ne voglio dire, perché poi mi dicono che dico troppe parolacce. Ma quando mai Adossi, ma quali parolacce? Ma vaffanculo due e poi di inglese va. Qui siamo andati là, fammelo passare questo dietro. Rieccolo Sannino, ha i coglioni. Sannino. C abbiamo abbiamo romano che già dal nome si capisce che è uno intelligente per Romano si nota dalla maglietta di Attilio Lombardo che porta mm, no, non penso proprio <ride> oh, guarda Sannino eh oh, che cazzo ho preso? On the right. Clear on the right. occhio avvocato, con calma No, ho preso qualcosa e decollata la macchina, ma non pensavo di aver toccato nulla, veramente Vedo trade-thru Drive thru si mecca è raro che il finito, quindi niente di... Ci ha avuto paura, eh? Un oh, sì Pure io Sandino ha fatto il pit, penso proprio io. Ah no, Sandino deve ancora farlo Ma magari... Beh, pensa te di... Però io lo vedo ancora col pit doppiato Marogna, ma vedi Marogna che è uno serio? Così si fa, come ha fatto Marogna. Allora, pit di Giuseppe adesso e gli passiamo avanti, quindi siamo già a tredicesimi Perché? Perché di di Giuseppe avevo un drag trope. Ah ok. Qui davanti sa succede qualcosa, non so cosa ma fa casino sti quattro Eh perché c'è anche Candiano che è quinto che probabilmente ha fatto un errore adesso è. Sannino non sta in lotta con nessuno ragazzi ripeto no, no Sannino sta in lotta adesso con Restiva eh. ma che deve fare ancora il cambio pilota vabbè ah però c'è ancora il PIP eh. mamma mia qui davanti stanno a far perdere un sacco di tempo però stanno comunque girando più veloce di Ugetti porca madosca porca PORCA Madosca Se trovo un punto continui a sfanalare, avvocare sono d'accordo. Oh, ma trovo un punto, ma faccio vedere che punto trovo, guarda eh. Ok ma pista libera non gli recuperava niente. Eh ma no, quello non me ne frega no. niente perché adesso pista libera non c'è. Esatto. Cazzo mi è cascato il mouse. Vestivo, perché stai facendo ste cose? Right. Oddio pure Sannino, Sannino pure sta facendo cose. Porca matosca. Con right. pezzo Shimeka con tutto sto casino cioè, si se è riappiccicato perché questi ci hanno fatto perdere una marea di tempo. Prenderei 13 minuti. Cazzo! Candiano spigni però sul pedale. Shimeka non ha senso. Ma Shimekan era quello che stava a 5 secondi prima. Sì, ma Shimak è quello che ha. No, ha il giro veloce, gira in 35 questa voca. Eh ma pure io giravo in 35 prima. 36, to. No. Ma dovevo girare 38 per colpa di sto casino. Però questo girava in 35 basso, eh, ci stavo guadagnando. Ah, ok. Il giro. Right. Scusaci. Right. Cazzo. Eh, lo sapevo io. Lo sapevo io. Porco! Villavo stai stia tranquillo, recuperi concentrazione. Occhio che dietro c'è il Candiano che è sesto, eh. E c'è anche il primo dietro, faccio passare tutto il gruppo. Car on the right. Ok. The car What you have? Clear on the right. Ok. Più che altro c'è Ugenti e P12. Sì, ma Candiano, porca madosca, no. Io capisco che è quinto, cazzo, ma se è così lento, si levasse dal... c***o e forse era lo, lo stesso problema che aveva Restivo, mi viene da dire Cioè guarda quanto cazzo si ferma, cioè io non posso sta' qui dietro, o si leva dei le coglioni E beh lì è sempre lì Se trovi il modo di sdoppiarti in sicurezza sì, altrimenti bisogna accodarsi, quello che dicevamo prima No ma io lì mi sembrava che lui si era allargato, e quindi lo metto dentro, invece poi ha richiuso come se non ci fosse nessuno però no, guarda quanto cazzo frena, cioè che cazzo devo fare io? Eh. Cioè ha dei problemi sai, evidenti. Eh, bisogna trovare il punto, avvocato, se qua è molto più veloce dopo si esternizza e lo passa. In sicurezza. O sul retino. No, ma perché frenando dei punti sbagliati mi fa perdere lo slancio, capito? Che ti voglio dire? Qua in fondo vocai che deve essere un po' più vicino, mi sa perché è una staccata. Ma perdo tempo perché quando ce l'ho più, lui frena tanto, a me mi tocca frenare. Io vado addosso. Però, eh no, appunto, però qua. Guarda, eh, guarda, guarda dove si mette è adesso. la profonda qua gliela puoi tirare. E che gli tiro? Sta in mezzo alla traiettoria, io vado addosso. No, ho pure io addosso perché poi lui chiude, capito? Si può discutere sul fatto che era meglio farci passare, era meglio farci passare tutto quello che volete, però è. Se tu prendi un altro non hai mai ragione. Difficile. Spero che questo non freni... No, ancora... Oh. il cazzo, no? Fai report per togliere la penalità per impedimento e... purtroppo l'hanno già valutata. Ma no, non posso fare impedimento, raga, io ero doppiato, per cazzo di impedimento, però... Eh sì, no... È questione di buonsenso. Quando noi c'eravamo dietro quelli... Eh, che erano doppiati e erano più veloci, l'abbiamo fatti passare, non c'ha senso, cazzo One later. Quindi se lottassero e lei guadagnasse e sta guadagnando Eh, a parte sta curva di merda che non mi riesce Eh, se lei guadagnasse questi due secondi... Quanto c'ho per, per guadagnarli? Doi, che... Un no. giro, c'ho diciamo. in... Quanto stanno gli altri? 9 secondi Cazzo Ancora in lotta però, quindi dipende... Se non sbagli, poi come va, va Sto cercando di fare il giro best oh, Attenzione bv 1 bandiera gialla Poco più avanti Sei incarciofato O ha finito la benzina perché sta guadagnando Sì, 30. sta nel prato Di Giuseppe Paladino sono tutti e due per i 10 secondi Spinga, voca, spinga Tutto così in posto Ultime curve E confermiamo la quattordicesima 12 secondi e 2, avvocato al 14 436 e 2 all'ultimo giro. Super avvocato, super. Esatto, salutiamo la direzione gara così la, la, la loro penalità è in influente. La penalità è in influente, sì. Incredibile. Recuperiamo il mouse. Dunque, allora, molto, intanto non ve voglio far perdere tempo e premetto che la penalità di fatto poi è stata in influente perché comunque ci abbiamo avuto modo di avere un margine rispetto a quello dietro più alto dei 10 secondi quindi sostanzialmente non ci cambia nulla può essere istruttivo per chi eh, magari segue eh, capire perché si è arrivata a questo con tutto qua allora sì, cambiamo effettivamente aveva un passo leggermente più lento sì. tuttavia era un pilota in... che magari ha doppiato oltretutto esatto è un pilota con, più, con meno giri di te sì. eh, quindi comunque devi prestare più attenzione assolutamente d'accordo e se andiamo in replay, andiamo dall'alto, andiamo a vedere come viene affrontato eh, questo, questo approccio. Il problema è che tu sei in questo momento in svantaggio rispetto a lui, ovvero tu puoi affrontare, provare ad affrontare il sorpasso, ma lo stai facendo con un margine di rischio, perché nel momento in cui eh, si sta entrando nella break in zone e lui sta già affrontando ha già impostato la sua traiettoria per andare all'apice, tu sei in netto svantaggio con la tua macchina. Ci sono tanti giri che io sto dietro certo. e tutti questi giri io ho perso tantissimo passo, ma ci mancherebbe io non posso dire niente perché lui sta davanti eh, fino ai minimi termini. Ipotizziamo che comunque lui, e lo era, ma non fosse, fosse in battaglia con te quindi addirittura tu che avessi tutte le ragioni di sorpassarlo prestando anche meno attenzione di quello che potevi fare in ogni caso un sorpasso per il quale come ti ho fatto vedere tu eri in svantaggio tu vedi tutta la macchina sua davanti qua lui, tu puoi cioè allora qua puoi provare a infilarti solo se sei riuscito a uscire dalla curva precedente con più abbrivio e a mettere quanto meno una buona porzione della tua macchina all'interno lui a quel punto ti deve lasciare spazio è obbligato se poi non lo fai il contatto è colpa sua, non è colpa tua ovviamente ma quando tu sei in svantaggio in questo modo e con tutta la, la vettura davanti e lui la curva la deve fare eh? la regola, e lo dico sempre è Alongside will to will of the breaking zone significa totale affiancamento nella breaking zone significa che quando tu riesci ad avere un affiancamento totale che poi sia inteso un po' meno, un po' di più eccetera, nel punto di staccata tu hai tutto il diritto di entrare. Quando non ce l'hai sappi che qualsiasi tuo tentativo di sorpasso portato, se alla fine va a buon fine, bravo, è stato bravo perché l'altro magari comunque la prende un po' larga, ti vede, non, non, non vuole rovinarsi la gara, si stringe eccetera e va bene, ma se succede questo, ovvero che chi hai davanti imposta la sua traiettoria perché è completamente davanti quando cominciate ad a impostarla, tu ti sei assunto un rischio per il quale in caso di contatto hai comunque torto. In quel punto lì non hai un affiancamento sufficiente per dire, eh, per... per eh, a eh, reclamare il diritto di traiettoria e la tua onere il fare più attenzione a maggior ragione perché il pilota davanti a te assolutamente è, que posizioni. su quello non c'era dubbio che a colpa mia non c'è dubbio io, io quello che mi ha tra virgolette fatto un po' strani in live era la penalità non capivo perché 10 secondi perché dico io sto a sdoppiare lui ci sta mettendo tanto cioè sta facendo perdere tempo mica solo a me perché poi c'era, ma qui non si vede, c'era una fase con Restivo, che è un altro pilota, che cercava di sdoppiarsi. Io non capivo, standogli dietro, perché Restivo lo attaccasse così tanto. Perché, scusa, quello è quinto, ma perché te ce stai a buttare così tanto dentro con cattiveria? Poi, quando mi ci sono trovato subito dietro, ho capito, perché lui frenava in tutti i punti in cui frenava tantissimo, quindi te fermava e non riuscivi a sdoppiate nei punti in cui si tirava, ovviamente tirava perché la macchina cammina pure la sua, non è che è ferma certo. e quindi non riuscivamo a sdoppiarsi. quindi stando dietro, stando dietro, alla fine, tra virgolette ti porta a esagerare la manovra nel punto sbagliato e quindi è colpa mia, fine, stop! Qui è stato duro, restivo ma io okay. poi l'ho fatto alla stessa maniera, l'ho fatto sempre qui, però per me una manovra del genere invece è sbagliata perché noi siamo doppiati, se eravamo in gara con lui non c'era problema. Da doppiato non mi prendo il rischio di tirare una staccatona a uno che mi sta davanti con un giro. Vedi come gli fa, cioè che senso ha sta cosa, perché devono fare sta guerra? Ma fallo passare, è, è un doppiato, siamo due doppiati, se siamo più veloci che ti cambia? Ci stai a impiegarlo. No, su quello non hai torto alla fine, se sei molto molto lento a questo punto avere una macchina dietro è più fastidio che sì, altro. Cioè, se, io pure quando no, avevo no. dietro Sannino a un certo punto che mi stava montando sopra e io mi sono incazzato, cioè io al posto suo quindi mi sono incazzato nella sua posizione come se lui si incazzasse con me, giustamente. Io mi ho so perché io, perché questo mi sta a mettere a rischio. Però io non ero così tanto più lento e soprattutto Sannino era fuori gara nel senso che il Sannino non ha fatto manco il pit stop obbligatorio. Vedi pure qui, io qui in questo punto mi sono arrabbiato perché dico perché Sannino che è doppiato in questo punto da me? Perché sta facendo sta cosa? Io mi sono arrabbiato. Però a un certo punto, per una serie di cose, io sbaglio, non mi ricordo, Sannino se ne va. E io dico, meno male, va, così mi sono levato le scatole, se ne è andato avanti, capito come? E lui pure qui non capisco perché ci ha tenuto dietro tutti sti giri facendoci perdere tempo, con queste frenate inutili che poi alla fine è pure normale che uno un po' si, tra virgolette, indispettisce sempre sbagliando e eh? non dico che ci ho ragione, capito? Non sto facendo il processo a nessuno e quello che mi sento di dire è che però nello specifico del secondo episodio, che poi è quello che è stato più che altro valutato dalla direzione gara, insomma quello di cui abbiamo parlato di più, non c'è dubbio che io avessi torto in quel caso, perché io sono andato a tamponare, a prescindere comunque sia è, è stata la mia colpa, tanto più che ero doppiato e stavo tentando di sdoppiarmi. Regolamento alla mano, non c'è modo di uscire da sta cosa, di sicuro è colpa mia, non c'è eh, scappatoia di nessun tipo. Va detto anche che, però, una delle cose che mi ha un po' deluso di questo ACI Endurance, ma non di questa edizione, anche di quella precedente, è che in pista ci sono tanti, tanti hotlapper, eh, gente che nel giro secco riesce a fare un tempo della madonna, ma pochi piloti gente che sta sta in pista gente che sta sta dentro una gara e mi spiego meglio se tu sei quinto e eh, sei in evidente difficoltà perché da vari giri sei eh, più lento di 2 3 4 doppiati che c'è dietro dei 2 3 secondi a giro tentare di tenerli dietro per mezz'ora non ha senso cioè non è proprio sensata come scelta se non se ne riesce a rendere contro il pilota che guida però se ne dovrebbe rendere conto perlomeno lo spotter. Sono un po' deluso dal livello, non, non dal livello di guida, perché sono tutti velocissimi. Noi in qualifica, raga, partiamo sempre ultimi. Ma in gara poi arriviamo sempre 8-10 macchine davanti. E potevamo fare pure molto meglio quest'anno, Cioè ci sono state due gare molto sfortunate. Questa emisiana è l'unica dove secondo me più o meno abbiamo ottenuto il risultato che ci meritavamo come prestazioni. Perché più o meno stavamo lì. Ma nelle altre gare sicuramente potevamo fare top 10. E Questo dovrebbe far riflettere: C'è tanta gente che è veloce a fare il giro secco, ma poca gente che sa portare avanti in una gara. Io spero che episodi come questo e video come questo servano a far crescere questo nostro hobby, sport, movimento del sim racing che tutti noi amiamo perché più se migliora tutti quanti e più le gare sono belle.